allora quando voi accendete il frontifocometro vi troverete in una situazione molto simile a questa con tutte le sue varianti che vedete sotto quindi posizioni strane della croce luminosa ma quello che dovete vedere in assoluto nitido è la griglia nera cioè quella della gradazione il sistema che abbiamo davanti è un sistema a tavo eh, i telefonini grazie infatti il, lo zero si trova sulla vostra destra questo indipendentemente dall'occhio sinistro o dall'occhio destro sul sistema TABO internazionale ho aggiunto ieri sera qualcosa su Classroom in modo che voi passia, possiate passare con un semplice calcolo matematico dal sistema TABO al sistema internazionale per chi non l'avesse ancora capito come funziona comunque la ricerca in cui voi siete dotati. Sull'occhio sinistro nota due gradazioni, guardate bene, una che parte dall'interno con lo zero e una che parte dall'esterno con lo zero. La griglia esterna è in, in sistema internazionale, la griglia interna è con il sistema TARD. Questo riguarda l'occhio sinistro. Archiviato questa, questo dettaglio. Dobbiamo anche assicurarci che ci sia una barra che, adesso speriamo che non mi si muova questo, eccolo qua, vedete questa barra che si muove? Sì. Benissimo, quella barra lì di cui in seconda si, si ignora l'esistenza ma non in quarta ha una griglia in diotrie prismatiche, voi state facendo il prisma in, uh, in ottica? Sì, sì. Quindi vuol dire che ogni eh, lineetta, ogni tacca di questa griglia corrisponde a eh, mezza diottria prismatica. Quando voi posizionate lo strumento, quindi a strumento spento, voi vedete questa griglia. Assicuratevi quindi che sia a fuoco con l'oculare. Quando la accendete assicuratevi che la mira luminosa che adesso io vado a mettere più a fuoco possibile sia centrata sul suo centro e non sia così fare anche a strumento spento qualora non lo fosse dovete agire sull'oculare cioè quindi questa parte in alto questa parte in alto che adesso è coperta dalla telecamera accendo la mira luminosa la mira luminosa, inizialmente, come facciamo per l'optometria, anche se l'asse non è quello che ci viene richiesto dalla nostra ricetta, vedremo di metterlo in posizione 90-180. Quindi, se non lo troviamo in posizione 90-180, andiamo sul gruppo addizionale, la lente non è sotto, quindi non è la lente che sta imprimendo una, una, un discorso di decentramento, ma è proprio il sistema e poi cerchiamo di centrarlo sul, sulla parte centrale se notate bene magari in questo momento vi sarà difficile poi con il video lo, vede, lo vedrete molto bene il centro della mira è, è, è composto da sei quadrettini ecco questi sei quadrettini dicono molto perché vuole dire vuole dire eccoli qui in maniera molto più nitida Vuole dire che il puntino in mezzo deve corrispondere esattamente alla croce nera. La, invece la corona, che è quella parte di puntini, è quella qua, quella corona noi dobbiamo guardarla con sospetto perché qualora si allungasse vuol dire che sta introducendo nel sistema un astigmatismo e questo ci fa riconoscere l'orientamento dell'asse del cilindro non è la barra, quella che vedete in questo momento in posizione orizzontale o verticale che ci dice dov'è l'asse, dov'è la posizione dell'asse ma sono proprio quei puntini che si deformeranno o si orienteranno appena io metterò una lente cilindrica ok, detto questo e poiché stiamo iniziando il corso di lenti oftalmiche Vedendo, vi faccio notare anche che le due mire sono diverse, una è composta da due mire luminose e l'altra da tre mire luminose. Okay. Non c'è nessuna rilevanza a partire o così, o così, nessuna, nessuna. Okay? Non è che una indica il cilindro e una indica, e una indica il, la, la sfera. Entrambe eh, in questo momento stanno indicando due posizioni sfero-cilindriche eh, che in questo caso coincidono. Punto a capo. Se noi andiamo a vedere, infatti, nella, nella mira che abbiamo sotto oh, il suo potere, registrerà questo zero. Questa qui è la posizione di partenza. Qualcuno potrebbe dire. Perché tre, eh, ci sono tre linee e invece da un'altra parte ce ne sono due? Semplicemente perché la, la barra con tre linee è più è finita, rifinita in maniera più precisa nel caso io dovessi identificare l'asse. Allora per abitudine storica si va a posizionare l'asse su quella linea, ma vi assicuro che se voi fate la lettura anche con l'altra linea, quella 2 basta che sia in mezzo, la cosa è la stessa, quindi dal punto di vista didattico si va a dire metti l'asse sull sull'asse, ma solo perché all'inizio voi dovete avere una precisione più o, la migliore possibile prima di avventurarvi in questo mondo. Detto questo, facciamo finta che la mia lente eh, voluta sia con un asse positivo a 50 gradi. Eh, io cosa faccio? Prima di tutto prendo la lente e identifico il suo potere, perché non lo conosco. Mi è stata data una lente di cui non conosco il potere. So solo che il mio compito è quello di metterla ad asse positivo a 50 ⁇ gradi, La prima cosa che faccio è quindi è identificare il, il suo potere. Vediamo come fare e per identificare un potere su questo tipo di frontifocometro io non ho scelta, devo fare le due letture bicilindriche quindi inserisco la lente nel sistema vedete, vi faccio notare l'ho buttata dentro così ma vi faccio notare subito che la, la corona vedete da parte, avete la fortuna di avere quell'immagine che io sinceramente non l'ho fatta apposta, ma adesso mi è utilissima questa questa è praticamente una foto del filmato che ho fatto prima che ho, ho, ho, ho fermato ho ancora la mia corona guardate qui questa corona non sto rovinando la linea, ma si sta allungando ora il primo che da adesso mi viene a dire che l'asse di questa lente è qua lo uccido perché l'asse è chiaro che nella posizione in cui io ho la lente si sta orientando verso questa è perché relazione, perchè non è mai detto chiaro però l'asse io lo identifico guardando la corona in effetti noi abbiamo diversi tipi di strumenti croce corona, corona e solo, sì, anche solo corona la corona serve per identificare l'asse quindi io vado, eccola qui adesso ruoto la lente cerco di portarmi in una, questa posizione e poi vado a ruotare l'asse portandolo parallelo alle linee che ho visto prima dove l'asse si stava orientando ok io ho già una bella indicazione del mio asse e in questo momento sono messo a circa 60 gradi, ma, ma naturalmente non si fa così perché sto andando ancora a tentoni. Allora muovo il, eh, la barra, quella che abbiamo detto prima, che non è lì per bellezza, ma è lì proprio perché io devo portarla a 50 gradi. Adesso spengo un attimo perché voglio essere il più preciso possibile onde evitare contestazioni di qualsiasi tipo. Io sono a 50 gradi in questo momento, adesso non devo fare altro che riaccendere lo strumento e fare in modo che una delle due focali, una delle due focali sia a 50 gradi. Quindi muovo la mia lente, perfetto, la devo spostare perché. ok bene da questo momento in poi io faccio la lettura della mia lente la mia prima lettura mi dice più o meno 1,75 asse 50 gradi me lo scrivo quindi scrivo prima lettura più 1, scusate, meno 1,75, asse 50 gradi. Poi non tocco la lente, questo è l'errore che fate tutti. La lente in questo momento è, è ferma, non potete più toccarla, tagliate via le mani. Non tocco l'asse, non tocco nulla, cambio solo il potere e vado a fare l'altra lettura. E l'altra lettura sarà meno 1 asse a 50 più 90 gradi, quindi 140 gradi, ok, e faccio la mia seconda lettura. Mi fermo un attimo, lascio la lente lì, eventualmente se voglio andare incontro a un risparmio energetico, Spengo il frontifocometro, mi porto con calma in area calcolo ed eseguo il calcolo per andare su una descrizione lente sfera civile. Ed è quello che facciamo tutti insieme. Scelgo come potere minore il mio valore della sfera, quindi se m, m piccolo, uguale meno 1 e questo sarà il mio valore sferico poi eseguo il calcolo per il cilindro e sarà potere maggiore meno potere minore tradotto in soldoni sarà il mio meno 1,75 meno, apro la parentesi, meno 1 chiuso la parentesi eseguo il calcolo meno per meno fa più quindi diventa meno 1,75 più 1 ok? eseguo la somma algebrica e quindi ho un meno 0,75 adesso arriva la parte più bella la lente come orientata sul frontifocometro che asse ha, ha di prevalenza perché io ho una meno 1 con meno 0,65 asse l'asse Sarà quello che non ho usato come valore della sfera, quindi il valore della sfera è meno 1, io avevo il meno 1 a 140, quindi il mio asse è a 50. Attenzione però, e questa è la lente che in questo momento sta vivendo di vita propria sul fronte focometro. Okay? Ma c'è cioè un ma. Il prof o, o definitelo voi eh, ha chiesto un cilindro positivo a 50 gradi. Quindi, se voi confermate questa posizione, avete fatto il classico errore di contrasse, cioè la lente al contrario. Perché? Andiamo a sviluppare tutto il pacchetto. Quindi facciamo anche la trasposizione. La trasposizione mi dice. Eh, meno 1,75 più 0,75 più 0 asse chiaramente 140 questa è la sua trasposizione poi di queste due letture qual è la, la ricetta qual è la trasposta sinceramente ragazzi non mi cambia la non mi cambia assolutamente io so che dovrò andare sul forottere con una litera, me ne frega niente. Ok, quindi il cilindro positivo io ce l'ho a 140 adesso, non ce l'ho a 50 gradi. Quindi adesso vediamo come fare per correggere questa situazione. Perché quando voi eseguite questo procedimento e arrivate a questo punto, voi siete, avete il 50% delle possibilità di sbagliare e io purtroppo sono finito una, nella condizione peggiore casualmente sono in una condizione peggiore vediamo quindi come fa riaccendiamo lo strumento la nostra lente è sempre ferma così e praticamente ci sta dando quell'errore cosa faccio? tengo eh, lo strumento fermo così cioè nel senso che non cambio l'asse perché è orientato giusto poi vado a ruotare la lente fino a vedere l'altra la, mira a fuoco vediamo questo qui è la procedura che normalmente fate in questo momento noi avremo il meno 1 o oh, scusate, avremo il meno 1,75 a 140, perché? Perché se prima era così, se prima era così, vedete che io il potere non lo sto toccando, E a fuoco, adesso devo toccarlo perché questa manopola qui slitta, però io ho il fuoco sul, sui 50 gradi, in 50 ⁇ gradi, corrisponde a un asse, io adesso devo ruotare la mia lente in modo che l'altra focale sia fuoco, il potere non è cambiato, il potere non è cambiato, io ho ruotato solo la, la, ho ruotato solo la lente, il potere non l'ho cambiato, non ho fatto una prima lettura o una seconda lettura, ho solamente girato la lente e in questo momento io ho la posizione della lente facciamo una cosa che potrebbe essere visibile per tutti anche da lì se la mia lente ha questa posizione vedete che io faccio non c'è trucco, non c'è inganno ho fatto una tacca che è orizzontale, in azzurro io adesso la metto sotto e la ruoto di 90 gradi oh, guardiamo come è messa vedete che a fuoco la parte, eccola qui questa parte qui, ok? Bene, adesso la ruoto di 90 gradi, quindi la porto sopra, la porto sopra, il potere non è toccato, nulla è stato nulla è stato toccato, se non ho ruotato la lente, guardate adesso cosa è a fuoco, ok? Il potere non è cambiato, ho solo ruotato la lente e quindi l'ho portata in una situazione di meno 0,75 a 140. Non ci crediamo, effettuamo, se effettuiamo la misurazione in questa posizione, noi ci accorgeremo che il, la prima lettura e la seconda le lettura iniziale praticamente hanno invertito gli assi, perché quello che prima era 50 gradi ruotando la lente è andato a fuoco la mira che era prima a 140 quindi io, se adesso vado a leggere troverei un meno 1,75 a 140 e un meno 1 a 50 quindi lo scrivo sulla lavagna che ruotando la lente in questo modo io ho una prima lettura di meno 1,75 a 140 e una seconda lettura meno 1, la lente è sempre la stessa, a 50 gradi. Se adesso voi con gentilezza ma non troppa andate a trasformare questa lettura, quindi questa posizione della lente ferma sul prontifocometro in una definizione sfero-cilindro, vi accorgerete che qua la situazione sarà questa. Eh, bene.